At Metz, il programma di lunedì, tre azzurri in campo. Il tennis italiano è protagonista in Francia. A Metz, sede del Moselle Open, tre azzurri sul campo principale nella giornata odierna. L'apertura è dedicata agli alfieri di casa, ultimo turno di qualificazione, sul rettangolo Millot e the al termine, la Vid Card Umbert sfida il nostro Bolelli. Successo importante con Cam qui, in precedenza secondo turno ad Istanbul e disco rosso con Bubli. Precipitato in classifica, logorato da problemi fisici, Bolelli cerca l'ennesimo ritorno. Primo turno, invece, per Alessandro Giannessi. Affronta Mario Copil per la seconda volta in carriera. La prima a Bucharest in sede di qualificazione, nel 2013. 63-76 per il rumeno. Entrambi giungono dopo la partecipazione a un torneo Challenger. Primo turno, KO con Smirnov, a Sdsecin per Giannessi, Terra Rossa. Primo turno, K.O. con Yang Viet per Copila Istanbul, superficie veloce. Nobile confronto nel tardo pomeriggio. Andrea Seppi, in difficoltà a Genova, attende Gilles Simon. Partita n.8, dominio transalpino. Unico sigillo di Seppi a Wimbledon, nel lontano 2005. L'ultimo confronto risale al 2015, in Canada. Non un periodo particolarmente felice per Gilles, è in striscia negativa da 4 match. 1. Il giovane greco Stefanos Tsitsipas, fresco vincitore del Challenger di Genova, W in finale con Garcia Lopez, lotta con Maden, Gojozic attende Mertens. Court central starts at 11.00 am. QF, 4, Vincent Millot vs, 8, Kenny Deschiepper. QF, WC, Ugo Umbert vs, Pr, Simone Bolelli. 1 Str di Alessandro Giannessi vs Marius Copil. Not before 6 2.00pm. 1 Str di Andrea Seppi vs. 8. Gilles Simon. co 1 Starts at Am. QF. 3. Stefano Stzitzi Pass vs. 5. Yannick Maden. QF. 1. Peter Gojozic vs. Yannick Mertens.